Spesso si finisce per non accettare noi stessi perché altre persone ci criticano, ma ci facciamo solo male a vicenda. Ragazzi in questo video parleremo del fatto che alcune aziende in Giappone vietano alle donne di indossare gli occhiali. <totipo> In questo video leggerò anche alcuni tweet di giapponesi e andrò ad analizzare proprio le fonti, siti o magari televisioni giapponesi che hanno riportato la notizia. Quindi cercherò di essere il più obiettivo possibile e darvi le notizie direttamente dal Giappone e non come hanno fatto vari siti italiani che hanno un po' storpiato la notizia scoppiazzandola in malo modo da altri siti probabilmente. SNSなどで今 che dire ragazzi ci sono state diverse donne in diversi settori di lavoro in questo periodo che si sono sfogate proprio sui social media di come sono state istruite dai loro datori di lavoro a non indossare gli occhiali Una addetta alla reception ha detto che il suo datore di lavoro le aveva detto che gli occhiali non erano concessi non erano ammessi in questo genere di lavoro Tuttavia a un altro dipendente con la medesima posizione era stato consentito portare degli occhiali da vista. Poi c'era anche un'altra donna che era questa infermiera di una clinica estetica che ha avuto dei problemi di secchezza oculare. Ha cercato di spiegare la sua situazione al suo capo tuttavia non le è stato comunque permesso di indossare gli occhiali. E tra l'altro questo suo datore di lavoro le imponeva anche molti altri requisiti come quello di essere truccata che doveva essere un must e anche quello di non ingrassare troppo perché sennò no, guai. そもそも男性 Guardate ragazzi mi fanno incazzare queste storie che non vi dico Mi sembra veramente una cosa assurda, una vera assurdità Secondo quanto riferito c'è anche una compagnia aerea nazionale Che ha vietato gli occhiali per una questione di sicurezza Tra l'altro mi fa ridere perché la stessa compagnia aerea che non voglio nominare Ha anche dato l'obbligo alle sue dipendenti di mettere dei piccoli tacchetti Quindi dico non capisco come mai Non lo so io sinceramente non mi occupo di questo quindi non so se portare gli occhiali o meno sia motivo di pericolo magari per chi fa la hostess sugli aerei però indubbiamente un hostess sarebbe più comodo ad avere delle scarpe raso terra che dei tacchetti credo io non sono dei tacchi 12 però sono comunque dei tacchi che dico sì fanno bella presenza su un aereo però sono scomodi inoltre ci sono alcuni ristoranti che vietano alle donne di mettersi gli occhiali perché non stanno bene con i vestiti tradizionali ci sono infatti alcuni zakaie e in realtà eh, anche dei ristoranti dove si mangia la shabu shabu e in cui spesso le donne portano questi vestiti tradizionali giapponesi a volte lo fanno anche gli uomini solo che in alcune di queste catene di ristoranti agli uomini è concesso anche di mettersi una specie di smoking quindi vedrete magari dei camerieri maschi vestiti così e delle donne vestite così tuttavia se ti vesti così puoi metterti delle scarpe comode e puoi indossare gli occhiali mentre se ti vesti così devi metterti dei sandali scomodissimi Comodissimi, cioè oddio, alcuni giapponesi dicono che sono comodi, ma io li trovo scomodissimi. Ma soprattutto, non puoi nemmeno metterti gli occhiali perché, non lo so, eh, qualche datore di lavoro si sostiene che gli occhiali con questo vestito stanno male. Altre donne hanno detto che altre delle ragioni possono essere il fatto che comunque gli occhiali danno quest'immagine di freddezza oppure nascondono il trucco o semplicemente non piacciono al loro capo. Boh. vi sembro freddo? Dai, non diciamo cavolate. Che coppiolo di Steytonova se quella è fuori i hanno mità me ovviamente ragazzi queste regole non si applicano a tutti i settori di lavoro e anche nello stesso settore di lavoro non tutte le aziende eh, hanno questo obbligo, questo vorrei che fosse ben chiaro perché devo dire che su molti siti sembrava che in tutte le aziende tutti obbligassero le donne a non indossare gli occhiali, questo non è vero, si parla comunque di alcune compagnie in alcuni settori specifici e anche in quei settori specifici non a tutti. Ad ogni modo questa notizia si è diffusa veramente in modo massiccio soprattutto su Twitter e anche su altri social media con la hashtag Megane Kinshi, che vuol dire divieto degli occhiali. Pure io ho fatto il mio tweet meraviglioso. Ragazzi, chi mi volesse seguire su Twitter mi può seguire, che non è che lo usate molto in Italia, però chi ce l'avesse mi può seguire lì, ecco. Questa hashtag era in trend in Giappone perlomeno fin da mercoledì scorso. Infatti è da mercoledì che vi voglio fare questo video, però questo weekend mi è venuto a trovare Erico e abbiamo tante cose da fare, e quindi non abbiamo potuto farlo, ma finalmente eccomi qui a fare il video. Leggiamo adesso alcuni di questi tweet il divieto di mettere gli occhiali mi fa solo ridere se dite questa cosa allora fatemi capire bene dovrebbe essere vietato anche l'essere troppo grasso troppo basso troppo alto troppo brutto troppo vecchio o anche avere la voce troppo bassa ma fatemi il piacere la gente che dice queste cose è davvero disgustosa Scusate, ma imponendo il divieto di lavoro, volete aumentare questa tipologia di lavoratrici? Perché ragazzi, non so se anche voi siete niopi come me, ma se siete niopi come me e togliete gli occhiali, poi praticamente non vedete, perché io sono niope e anche un po' stigmatico, quindi praticamente saremo tutti così. E Infatti in questo tweet ci ha proprio disegnato questa immagine di questa lavoratrice che sembra incazzatissima perché eh, appunto non riesce a vedere niente, quindi è lì con gli occhi così che cerca di capire che cosa sta dicendo. Se dite che è una questione di aspetto fisico, allora anche il mio capo pelato e grasso dovrebbe essere vietato, no? Se dite che è una questione di sicurezza, non riesco a capirne le circostanze. Penso che dovrebbero pensarci bene, prima di imporre leggi del genere, no? Trovo che Marie Chan fosse ancora più carina con gli occhiali. C'è l'idea che gli occhiali non stanno bene con i vestiti tradizionali giapponesi Ma io non la penso così E, e nemmeno io sono d'accordo Perché se vi ricordate quando ho fatto quel video eh, In collaborazione col governo giapponese nel sud del Giappone Che avevo fatto quella serie di video C'è stato un momento in cui io ho indossato questo kimono con gli occhiali E secondo me ci stavo anche bene no? Vi lascio la foto e giudicate voi Secondo me gli occhiali ci possono stare Quindi sono d'accordo con questa persona Ecco comunque questa di mi sembra veramente una cazzata eh, ragazzi non so se voi avete mai portato le lenti a contatto però se mettete le lenti a contatto per molte ore per molti giorni di fila gli occhi si seccano e quando si seccano dovete lasciare un po' di giorni a riposo tra virgolette perché altrimenti vi potrete veramente rovinare la vista e rovinare gli occhi quindi la notizia ha toccato veramente molte donne giapponesi perché probabilmente sono stanche di avere i loro corpi controllati ed essere sottomesse a dei trattamenti diversi rispetto a quelli della loro controparte maschile. ]ですね。Molti di voi magari ricorderanno un mio video di qualche settimana fa in cui vi avevo parlato del movimento Qtù che si opponeva all'obbligo di richiedere alle dipendenti donne di indossare i tacchi al lavoro che tra l'altro oltre a essere veramente scomodi me l'avete scritto tutti voi ragazze nei commenti tutte le ragazze che hanno portato i tacchi sono state tutte abbastanza d'accordo però ci sono stati anche dei che hanno detto che portare i tacchi per molte ore di fila possono persino causare dei danni cronici alla vostra salute quindi è veramente una cosa grave e l'obbligo di farlo al lavoro sembra veramente una cosa ingiusta comunque ragazzi se vi siete persi quel video ve lo lascio qui quindi andatevelo a vedere che così vi fate un po' di cultura nipponica e un po' di notizie la donna che ha iniziato questo movimento, Yumi Ishikawa, si è anche lei espressa sulla questione degli occhiali al lavoro e ha detto questa cosa. Se indossare gli occhiali è un vero problema sul lavoro, dovrebbe essere vietato a tutti, uomini e donne. Questo problema con gli occhiali è lo stesso dei tacchi alti, è solo una regola imposta alle donne. Altre persone sui social media hanno anche fatto il confronto di questa situazione con un'altra situazione alquanto controversa che si verifica nelle scuole in Giappone, quella che obbliga gli studenti che frequentano la scuola di avere i capelli neri. Tra l'altro è stata una questione che ha fatto molto discutere perché c'era una studentessa di Osaka che eh, aveva i capelli proprio di natura suoi senza che se li tingesse un pochino più chiari rispetto agli altri giapponesi, erano magari un castano non troppo scuro e la scuola le ha imposto di colorarsi i capelli di nero per poter seguire le lezioni. Vabbè ne ho parlato in un altro video, se vi interessasse quel video ve lo lascio qui però è un'altra notizia che ha dato molto fastidio, ecco anche quella. Perché secondo me è importante l'etichetta, è importante presentarsi in un certo modo, ma a volte veramente si finisce nell'assurdo come in questo caso Perché dover imporre a una studentessa di tingersi i capelli cioè è veramente un'assurdità e non sta nel cielo del terra Ovviamente non tutte le scuole in Giappone sono così, questa scuola in particolare ha fatto tutto questo parlare proprio perché ha fatto una cazzata questo dirigente a dire questa cosa a questa studentessa scusate ma io la penso così questo è il mio parere poi tirate voi le vostre somme e ditemi voi che cosa ne pensate comunque queste situazioni non succedono soltanto in Giappone per esempio anche l'anno scorso avevo letto una notizia di questa presentatrice coreana che praticamente lei si presentava sempre con le ciglia finte, ben truccata, con le lenti a contatto però una mattina si è presentata e ha fatto la messa in onda leggendo le notizie della mattina con degli occhiali pari pari a quelle degli altri colleghi maschi però è stata molto criticata dal pubblico che ha visto questo suo comportamento come un grande affronto agli standard di bellezza femminili coreani ragazzi quante cazzate che mi tocca leggere hanno spinto questa donna a doversi praticamente non scusare ma perlomeno a doversi giustificare dicendo che a volte i suoi occhi sono troppo secchi e stanchi e quindi non riesce a mettere le lenti a contatto ragazzi mi sembra veramente assurdo che una donna presenta si sia dovuta giustificare Per un fatto del genere Cioè veramente dove siamo arrivati ragazzi che, che discorsi Vabbè ragazzi che dire Vorrei concludere questo video Facendo una piccola riflessione Su quanto è successo E quanto secondo me sia grave Il fatto che comunque pff, Al giorno d'oggi si venga giudicati Così tanto per l'aspetto fisico Per l'abbigliamento che abbiamo Veramente noi non siamo quello che facciamo vedere siamo quello che siamo dentro io non so perché siamo qui a discuterne e escono dei discorsi del genere lo trovo veramente triste ragazzi perché non succede solo in giappone succede anche in molti altri paesi e non tanto il discorso degli occhiali però in generale spesso ci si critica tra di noi per l'aspetto fisico e spesso si finisce per non accettare noi stessi perché altre persone ci criticano ma cerchiamo di andare oltre perché davvero ci facciamo solo male a vicenda Poi ho parlato sempre di uomini e di come si comportano e sono sicuro che nei commenti ci saranno un sacco di attacchi agli uomini però vorrei soltanto sottolineare che non si tratta solo di uomini ma come ci sono degli uomini che la pensano veramente in modo preistorico perché è assurdo capita anche che sono le donne stesse a imporsi dei proprio degli standard di bellezza o dei modi in cui si devono vestire perché... Non vi è mai capitato di vedere magari un gruppo di ragazze che ne criticano un'altra perché è vestita in un certo modo e dicono frasi del tipo «Ma guarda quella come va in giro conciata, ma così grassa fa vedere l'ombelico». C'è stato un altro tweet che ha fatto molto parlare che è il tweet di questa cosplayer a cui era stato detto di smettere immediatamente di fare cosplay perché era imbarazzante e troppo vecchia per poterlo fare. Lei nel tweet esprimeva la sua passione per il cosplay e diceva che non voleva smettere e che non faceva male a nessuno però si, si poteva leggere tra le righe che era veramente triste di questa cosa. E sapete quanti anni aveva questa ragazza? 24. Ragazzi, spero che questo video vi abbia... Non lo so, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia fatto riflettere Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto Ditemi assolutamente che cosa ne pensate voi di questa cosa E grazie mille sempre per vedere i miei video Se domani non dovesse uscire un video Vi ricordo che venerdì ci vedremo sicuramente con un nuovo video Quindi vi aspetto